La corona, la corona, la corona, la corona. Leo, certo. guarda, puoi dirmi la verità, hai visto qualche toppa, ti sei perso? No. Nessuna toppa. Nessuna. Allora, allora, non, allora non sei giustificato Leo Ma no. ah ma no, sì vero ah, no, c'era una sì. tropa eh, in realtà ah, ok allora la cosa cambia oh grazie Dio quello quel suono e quanto discutibile Che cazzo succede no cioè io, io ho ciurato tutto tranne che l'assalto <ride> Credo che sono stupidi sti lupi, cercano di prendere con la bocca i proiettili, non sono dei gran geni. Eh. Macchina, Sono i... maverso, siete voi. Andiamo dal ping di Chris. Gente. Dove? Pinga, dove? pinga. Dove? dove? dove? Pinga. No, dove? dove? Pinga. pinga, pinga, se non pinghi non vedo. Qui adesso. dietro questo muro che Deco. cazzo di giro stai facendo Deciò. sei ubriaco cosa ti sei Am bevuto stamattina a me di funghetti allucinogeni solo il fine settimana ciao bestia. Uh! ciao bestia finito dietro il cartellone è intrappolato chris non volarvi chiavi se noi è Scusi ma. Giama giama già ma già ma ma arrivo Tua <coughs> madre bocchina ammazzami se froci ammazza... Perché sono tutti froci? Perché sono tutti froci? Non te le lancio. Merda! Ecco! La corona, la corona, la corona, la corona! Corba oh, vieni! Quello okay. di prima! Come di prima. No. Morto! 105! Grazie Leo! Prego! La corona non ho l'ho potuta salvarta! Ah, però. la burba, me l'ha fatuta burba! <ride> ah ok! Ho tenuto sotto Se controllo vi... la situazione. Se vieni da me ho delle splash. 4v2, 4v2. Morto uno. Dov'è oh, la gente Borba pinga. Eh, lei in fondo. Seguimi. Dove pinga? Aspetta, Chris, eh. vieni. Borba pinga. Aspetta che salgo qua sopra. Qua risco dietro. Qua. Arrivo vado sopra. Non cazzo, calzo, scusa, vabbè, vabbè. Eccoli, eccoli sono qua. Pinga. La voce è prima. Voce è sono qua. Ho Ho fuori fuori. Fuori. Fuori. Sono qua. Sono qua. Sono qua. Sono qua. Sono qua. Sono qua. È un Sono qua. Sono dietro, dietro. qua. li Eh? La Vola. Eh ma ha rotto il cazzo. Vola. Qualcuno sta volando qua. Eh? Volando. 27. 27. Basta, è arrivato addosso. Vai Giamma. Con calma, eh, con calma, con calma, piano piano, piano buono buono. Eh, c'è spugno, c'è spuglio. 30 ha Ammetto, dammi la corona! Eh, allora, sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei. Vai. Cazzo! Cazzo! È morto, è <ride> morto! Vaffanculo, potevi aspettare un attimo! <ride> io ero qua, so, ti stavo cercando! <ride> 41% di precisione! Eh? Yeeey, yeah, ho fatto due <ride> kill! Ma la corona, la <una> corona! <ride>